Ma dove siamo qua? Che Cos'è tutta questa cosa assurda, pazzesca? Guardate lì! E tutto questo è vetro! Peraltro quella è la luna della notte, perché purtroppo è notte. E tecnicamente noi dobbiamo cercare, mi è stato detto, un pulsante... ...per poter andare su uno di questi pianeti, che deve essere qua in giro. E noi dobbiamo cercarlo, raga, prima di tutto guardate però questo bordo... Che figata tutto questo Oh mio dio Manco a dirlo non si può spaccare Cioè nel senso io non posso spaccarlo raga purtroppo Oh salta Raga che bello questa cosa va proprio Fino a sotto e fa proprio il giro capito Cioè nel senso noi non possiamo volendo nemmeno uscire da sotto E questo è il problema Cioè nel senso non è che tu puoi scavare sotto e poi uscire dalla bolla No no questa bolla ti tiene proprio qua dentro E non si può uscire È strano ma allo stesso tempo è affascinante Comunque in tutto ciò abbiamo trovato il pulsante per poter andare sul pianeta. E ricordiamoci che su questi pianeti è strapericoloso andare perché c'è... Ci sono i Rainbow Friends, esattamente. Però questi non è che sono pianeti dei Rainbow Friends, questi sono proprio pianeti maledetti di per sé. Che presentano, diciamo, delle... Dell entità. E in questo caso... Oh no, in questo caso dovevo avere la grandissima idea del... Cioè proprio devo avere proprio l'immaginazione che dovevo farmi una spada, dico io. Perché se no questa è la cosa che capita, eh. E poi, no, se capita adesso però no va bene. No, ti prego, no. Ti prego. E vai via, stupido coso. Allora, dobbiamo mantenerci forti perché qua magari riusciamo anche a spingerlo giusto, tizio antipatico. E poi quello in realtà non è un pianeta. Quello è tipo un cilindro che sta nel cielo. E che probabilmente al suo interno nasconde delle cose che adesso. Cosa ci fai? Ma raga, sto qua è... Allora, cerchiamo di attirarlo al bordo, qua Ok, ok, bene Spittamolo giù, via Perfetto, ok, bene, bene, bene, bene. Ok, unidiamo, unidiamo, unidiamo Scendiamo, scendiamo, scendiamo Veloce, veloce, veloce Veloce, veloce Scrivi quel pazzoide Via Bene Ci siamo chiusi dentro Ora, allora, tecnicamente quell'antipatico non ci può fare più niente Ah, mentre sto craftando la mia bellissima spada Sto vedendo anche qualcosa, però Sto vedendo che sto qua è rinato sempre sopra, come avete visto Adesso io sto cercando il signorino Cioè, di quel command block ah, proprio qua Per fortuna che, tipo, non siamo andati in un di. Devo stare pronto, però, ci picchiamo me Mannaggia No, no, no, questo qua mi sta ammazzando um, Aiuto Ok, scendi, scendi, scendi Via, via, via, via, via. Ok, raga, uh, purtroppo sto notando che non abbiamo tempo di vedere il prossimo cilindro Però, chiaramente, questa può essere una serie per... L'avventura dei pianeti E non lo so scrivete voi il nome Questa, Questo nome mi sembra un po' stupido però vabbè insomma Nel prossimo episodio capiremo che cosa c'è dentro questo cilindro Scrivetemi se, se lo volete ovviamente nei commenti Iscrivetevi al canale e ci vediamo nel prossimo video Ciao <ride>